Buonasera, a nome della Società dei Naturalisti sono lieto di presentare questo secondo appuntamento con il ciclo di incontri intitolato L'altro mondo e gli altri mondi di Dante, Dante geografo e cosmografo, che si tengono, come sappiamo, nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante. Il tema dell'incontro di oggi è Topografie della commedia, Paesaggi italiani, Daniele Sterpos, Dante e l'autosole per l'unità del paese e la relatrice è la dottoressa Giovanna Corazza dell'Università Capuscari di Venezia. Prima di passare la, la parola alla dottoressa Corazza vorrei brevemente presentarla e eh, dire quanto siamo felici di averla con noi, perché la dottoressa Corazza è proprio una studiosa del tema della geografia dantesca. La da dottoressa Corazza ha conseguito presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2019 il dottorato di ricerca in italianistica, con una tesi sulla geografia della realtà nella commedia e nel De vulgari Eloquenzia, risultata peraltro vincitrice del premio Saverio Bellomo la dottoressa Corazza si occupa principalmente del rapporto tra geografia e letteratura nell'opera di Dante e indaga in particolare la cultura topografica e cartografica del poeta. Ha approfondito la ricezione del modello cosmografico dantesco in Petrarca, Boccaccio e Fazio degli Uberti, nella prospettiva del possibile ruolo che esso ha potuto svolgere nella genesi della letteratura geografica, umanistica e rinascimentale e a queste tematiche ha dedicato degli studi recenti o ancora in corso di pubblicazione quali geografia mediterranea nell'itinerarium di Petrarca presenze medievali e dantesche Dante cosmografo sensibilità territoriale e coscienza geografica nella commedia topografie bolognesi nel Devulgario Eloquenza, comprensione territoriale concettualizzazione e simmetria quindi Passo immediatamente la parola alla dottoressa Corazza e eh, per qualunque domanda ovviamente eh, potete utilizzare lo strumento che conosciamo per poter segnare le domande e potrò poi essere io a farle alla dottoressa. Prego dottoressa, cominci pure. Buongiorno a tutti e grazie professore per questa bella introduzione e soprattutto per avermi presentato come un esperto del, dell'argomento, che in realtà forse non sono, anche perché è un argomento che meriterebbe approfondimenti ben più consistenti. Comunque in questo ciclo di eh, conversazioni dedicate all'altro mondo e agli altri mondi di Dante vorrei valorizzare appunto un aspetto importante, forse ancora non troppo studiato della commedia, che è appunto quello della geografia reale, la geografia cioè non dell'altro mondo, ma di questo mondo considerandola però attraverso un punto di osservazione particolare, un piccolo saggio molto originale e oggi del tutto dimenticato, che è stato pubblicato nel 1965 per il settimo centenario della nascita di Dante, scritto da Dino Estercos, che allora era un alto dirigente della Società Concessioni e Costruzioni Autostrade S.P.A. Il saggio si intitola Luoghi danteschi dalla Milano-Napoli e associa la memoria di Dante all'autostrada del Sole, dimostrando in questo modo la vitalità della componente geografica della commedia, la ricchezza dei suoi significati e eh, la sua capacità di stimolare una eh, riflessione complessa che si sviluppa nel cuore stesso della modernità. Innanzitutto, che cosa intendiamo per componente geografica della commedia? Come tutti sanno, lo scenario primario del racconto dantesco consiste nella geografia immaginaria e fantastica di quelli che sono i tre regni oltramondani, eh, che eh, ha catalizzato per secoli eh, l'interesse dei pittori, dei commentatori, degli illustratori che eh, ha accompagnato la eh, così lunga fortuna del poema. Però accanto alla geografia di quello che possiamo definire l'eterno, il poema contiene un'altra geografia, una geografia reale e eh, attuale che emerge in modo indiretto. Ad esempio nei dialoghi che eh, il Dante personaggio intrattiene con gli interlocutori nei quali si imbatte, oppure come oggetto di evocazione, invettiva o profezia nell'enunciato eh, di Dante poeta, oppure ancora come termine di paragone nelle similitudini che eh, Dante spesso formula per illustrare le caratteristiche fisiche degli ambienti che attraversa, che vengono eh, non sistematicamente ma molto spesso paragonati eh, agli ambienti terrestri. Questi inserti geografici in realtà svolgono eh, una funzione strutturale che è quella di radicare eh, la prospettiva escatologica eh, ultraterrena del poema in quella che è invece la realtà umana del presente. Però al di là dell'aspetto funzionale è evidente che Dante ha per l'aspetto geografico, il fattore geografico, un interesse fortissimo, che lo porta a tracciare un'immagine nitida, anche se frammentaria e parziale, dell'Italia e limitatamente anche dell'Europa del primo Trecento. È un'immagine naturalmente che risulta particolarmente efficace per quelle aree che eh, Dante ha potuto conoscere eh, di persona, delle quali ha potuto fare un'esperienza eh, diretta sia durante il tempo della sua esistenza che ha trascorso in patria come cittadino intrinsecus, sia soprattutto durante i percorsi eh, dell'esilio, quindi Firenze e eh, la Toscana, la Romagna, le città del Veneto, forse l'Umbria e quasi certamente Roma. Infatti Roma, eh, con ogni probabilità, viene visitata da Dante, forse come pellegrino giubilare nel Trecento, o forse come membro di una basceria eh, fiorentina con il faccio ottavo nello stesso anno, oppure nell'anno eh, successivo. Per le sue caratteristiche ecco ci soffermiamo sulle eh, geografie della commedia perché eh, hanno delle caratteristiche che eh, le rendono eh, realmente quasi un unicum. Infatti è una rappresentazione che eh, non ha precedenti o eh, anche solo possibilità di confronti rispetto a quella che è la tradizione letteraria anteriore oppure quelle che sono le fonti stesse del poema e deve essere considerata a pieno titolo uno degli aspetti anche più rilevanti dello sperimentalismo del eh, poema. Quali sono alcune di queste caratteristiche? Innanzitutto è una geografia del presente che raffigura territori e paesaggi rigorosamente contemporanei. È una geografia scrupolosamente realistica ed è fondata sulla precisione del dettaglio. Infatti tutte le indicazioni spaziali dantesche non sono mai generiche e eh, vaghe, ma quanto più possibili, stringenti ed esatte. Però su quello che ci colpisce soprattutto è il fatto che eh, la geografia dantesca esprime quella che possiamo definire una autentica coscienza territoriale, cioè la capacità di leggere il paesaggio come sistema frutto dell'interazione fra la base naturale e l'azione umana. Dante è in grado di eh, scomporre e di individuare con estrema chiarezza i diversi fattori che formano l'unità del paesaggio, da cui nasce l'unità del paesaggio gli aspetti fisici, morfologici, climatici della base naturale e gli aspetti antropici, gli elementi storici, economici, insediativi, le strutture produttive, le forme della viabilità. Sicuramente eh, dobbiamo pensare che la geografia dantesca sia frutto di eh, un'attitudine eh, particolare e eh, personale del poeta, che però deve essere anche messa in relazione con quelli che sono i caratteri della sua cultura, della cultura comunale impegnata in una conquista eh, capillare e sempre più estesa del territorio e dunque attenta a quella che è la quantificazione delle risorse produttive e eh, alla valutazione delle opportunità per l'insediamento e per eh, la viabilità. E più in generale possiamo dire che eh, la geografia della commedia si radica in un movimento della cultura che fra 200 e 300 sperimenta eh, l'esigenza sempre più forte di rappresentare la spazialità terrestre in termini precisi. E qui si aprirebbe eh, un discorso molto complesso sull'eventualità, eh, sull eh, sul rapporto diciamo che la commedia può avere con eh, la cartografia contemporanea. Comunque questa dimensione geografica che abbiamo visto essere così importante eh, nella commedia ma ehm, non solo nella commedia, anche nella stessa storia culturale del rapporto con l'ambiente, non è stata valorizzata in modo adeguato nella ricezione eh, dantesca. Soltanto l'età del romanticismo sembra in realtà soffermarsi su questo tema. Nella cultura europea il culto romantico di Dante sollecita una nuova attenzione a quelli che sono i percorsi dell'esule tra eh, biografia e eh, letteratura. Le geografie che sono evocate o eh, descritte nel poema, così eh, circostanziate, riconoscibili e ricche di eh, seduzioni paesaggistiche, diventano percorsi concreti, luoghi da visitare di fatto. E eh, la prassi culturale del eh, viaggio in Italia diventa viaggio dantesco, finalizzato naturalmente ad una comprensione più approfondita del eh, poema, Collocato nella sua cornice fisica, nella cornice fisica nella quale è nato. Invece nella cultura italiana ottocentesca l'esplorazione delle geografie del poema è soprattutto funzionale alla costruzione di una coscienza unitaria post-risorgimentale che vede in Dante naturalmente il custode e eh, il garante dell'integrità geografica di quella che è la patria-nazione. E io qui farei una piccola pausa, se il professore vuole fare qualche osservazione, se c'è qualche, qualche osservazione, qualche domanda... Io sono qua. Certo, raccolgo anche uno dei suggerimenti che sono arrivati. E eh, la prima domanda che mi veniva di fare è questa. Possiamo dire per qualche verso che quindi Dante sia un po' l'inventore dell'idea del paesaggio, inteso come insieme di fattori antropici e eh, naturali. Ma... È stato fatto, è possibile pensare ad una relazione con, qua, con quello che più o meno contemporaneamente fa Giotto nelle arti figurative? Ci sono dei punti di connessione? Si se, se è mai visto se ci sono? Perché tutto sommato anche lì si vede nell'opera di Giotto questo continuo interagire della, degli uomini e del paesaggio che è intorno a loro. È possibile pensare a qualcosa di comune fra questi due artisti? Da questo punto Beh, di vista, ovviamente. Senza dubbio, la cultura di riferimento è la stessa ed è una cultura che eh, si orienta sempre di più alla definizione dello spazio. Quindi, sicuramente certo. il parallelo fra eh, la commedia e Giotto è un parallelo classico che è stato fatto di frequente anche sulla, sulla scorta del fatto che Giotto viene completamente nominato nel. Eh, sì. eh, però forse ci sono anche altri pittori che potrebbero essere citati a questo eh, proposito, per esempio Ambrogio Lorenzetti, anche questo è un parallelo eh, classico. Eh, gli affreschi del buon governo danno eh, un'immagine eh, così puntuale, così precisa delle topografie cittadine che eh, anche lì si può capire, c'è una lettura diciamo, eh, complessa eh, del paesaggio urbano e eh, della campagna eh, del contado immediato al di fuori delle mura cittadine che naturalmente ci parla di una stessa cultura, è la stessa cultura che eh, genera eh, la cartografia nautica naturalmente al di là di tutte le problematiche cronologiche che eh, dobbiamo affrontare eh, su questo piano perché come sappiamo la cartografia nautica non ha una... cioè i testimoni che noi abbiamo eh, risalgono più o meno alla seconda metà del 2000, però anche qui è un ambito molto discusso e eh, i testimoni che possediamo sono troppo pochi per... Eh, come dire, fare una valutazione attenta ci sarebbe molto da dire su questo, questo argomento, certo. Per, per posto, no, assolutamente, indubbiamente quello è un momento della, nella storia del nostro paese, in particolare, ma poi dell'Europa di grande espansione. Ah, sì, sì. C'è un movimento di rinascita economica forte, e quindi il viaggio nel senso. In dei vari sensi in quello si può uh, coniugare, funziona come un punto di incontro, mercanti, pellegrini, armati, devono circolare attraverso territori e quindi la conoscenza di questi territori comincia a essere un fattore fondamentale. In questo senso Dante, secondo lei, è uh, come dire, un rappresentante di quello che mediamente un uomo della sua cultura e della sua posizione conosceva o è, è qualcosa di più? E qualche cosa di... Beh, naturalmente Dante condivide le, le sue radici culturali, sono quelle dell'epoca, le sue esperienze sono quelle dell'epoca, eh, non possiamo farne un superuomo da questo punto di vista, però mm. certamente la commedia ha da questo punto di vista una marcia in più, se possiamo usare questo linguaggio, nel senso che Rispetto eh, alla letteratura precedente, la rappresentazione del fatto geografico è veramente molto... per esempio Dante è ehm, forse eh, uno dei pochissimi autori che si sofferma sulla rappresentazione dei paesaggi produttivi. E questa è una cosa veramente molto particolare perché eh, dobbiamo pensare che naturalmente non si tratta di una fresca non si tratta di un, un certo. testo di un trattato ma si tratta di un'opera letteraria, di un'opera poetica, di ambizioni altissime che finisce con la, la visio dei siamo in questo contesto certo beh adesso faremo un bel salto dal punto di vista dei tempi e adesso la dottoressa ci narrerà di un qualche cosa che ci porta a relativamente, perché ormai è passato del tempo anche dall'inizio dall della costruzione dell'autostrada del sole, ma ci racconterà qual è la connessione fra questi due eh, momenti particolari della storia del nostro paese, cioè l'opera di Dante da un lato e la costruzione dell'autostrada Milano-Napoli dall'altro. Prego Ciao, dottoressa. La saldatura tra eh, il poema dantesco e il paesaggio italiano, la cultura del viaggio e l'unificazione nazionale viene riproposta appunto all'immaginario contemporaneo da questo stadio così eh, particolare, luoghi danteschi dalla Milano-Napoli, che eh, sì è scritto per la celebrazione del settecentenario dantesco del 65, ma anche pochi mesi dopo un'altra celebrazione, l'inaugurazione della Milano-Napoli, la 1 o Autostrada del Sole, che eh, qui vediamo... La prima autostrada italiana di lunga percorrenza è l'opera senza dubbio più importante del dopoguerra, un episodio cruciale nella storia dell'avvicinamento fra il nord e il sud del paese e quindi un potente fattore di unificazione. Eh, per comprendere la portata comunque, di quest'opera eh, bisogna accennare un po' il contesto nella quale venne eh, realizzata. Siamo nei primi anni eh, 50 e eh, l'organizzazione delle infrastrutture era ancora sostanzialmente erede delle politiche attuate dall'Italia fascista che avevano sviluppato e si erano concentrate soprattutto nello sviluppo della eh, ferrovia in un contesto nazionale che ancora eh, era fortemente rurale, poco industrializzato e eh, quindi nel quale non esisteva diciamo, un vero eh, mercato per eh, l'automobile se non quello di una ristrettissima elite di eh, ricchi. La rete di aria, quindi eh, siamo eh, appunto eh, nei primi anni 50, è ancora in eh, massima parte, non asfaltata e questo in tutto il territorio nazionale, è sempre più rarefatta, mano a mano che si scende eh, a sud. Mentre le uniche autostrade che esistono sono dei, dei tronconi brevi e eh, isolati, costruiti ancora fra gli anni 20 e 30, come la Milano Laghi, che è eh, la prima autostrada a pedaggio del mondo, ma sono appena 85 km, quindi è eh, piccolissima, diciamo, una percorrenza molto limitata. Poi la Milano-Bergamo, la Milano-Brescia, la Camionabile, Genova-Seravalle, che sono utilizzate eh, per scopi diciamo, eh, commerciali. E poi ci sono le autostrade eh, turistiche, la Padova-Mestre, la Firenze-Mare, la Via del Mare tra Roma e Ostia, la Napoli-Pompei. Naturalmente ecco, noi diciamo eh, che sono le prime autostrade, ma con questo termine non possiamo intendere eh, quello che è oggi per noi l'autostrada, è un modello completamente diverso. Si trattava eh, semplicemente di eh, strade attrezzate a pedaggio che erano destinate esclusivamente al traffico automobilistico, il che vuol dire che erano chiuse ai pedoni, eh, alle biciclette, ai carretti e agli animali da traino che allora erano prot protagonisti delle, eh, delle strade. La ricostruzione, avviata grazie eh, ai finanziamenti del piano Marshall, innesta una crescita delle attività eh, economiche che non ha i caratteri della pianificazione, ma procede eh, da un lato attraverso lo spontanismo diffuso della manufattura della piccola eh, industria e dall'altro attraverso la concentrazione della grande industria in posizione eh, geograficamente squilibrata nel triangolo nord-occidentale corino Genova, condizioni che in pochi anni sono veramente lievitare il bisogno italiano eh, di una mobilità a medio e eh, ampio raggio, e in particolare si crea un orizzonte di eh, attesa per lo sviluppo di un'arteria di scorrimento veloce lungo la penisola che possa essere funzionale, innanzitutto, al trasporto delle merci su gomma, il che consente una distribuzione più flessibile e capillare, e soprattutto senza il problema della rottura di carico, che è il problema tipico della ferrovia. E poi un'arteria che avrebbe dovuto essere funzionale alla eh, motorizzazione privata delle persone. Mi dispiace se si sente questo, questo elicottero, ma siamo nel contesto del C20. Eh, certo. Questa, questa interferenza oggi Venezia è veramente il centro del mondo, eh sì, Vorremmo anche non essere il centro del mondo per qualche, qualche volta. Cioè. Va bene, comunque, eh, bisogna pensare appunto ai flussi migratori, alle migrazioni eh, interne di eh, lavoratori che eh, dal sud rurale ed industrializzato si trasferiscono ai eh, centri industriali eh, del nord, ma fanno regolarmente ritorno a casa durante eh, le vacanze per trascurle con eh, la famiglia. Quindi c'è bisogno di una di una eh, arteria di, eh, di lunga, di, di grande portata, oppure alla migrazione altrettanto massiccia, sì, cioè questo è un fenomeno proprio di tutto il territorio nazionale, dalla campagna alla città, eh, dove si concentrano le eh, funzioni e eh, le occasioni eh, di lavoro, con spostamenti periodici anche sulle lunghe distanze. Naturalmente, eh, la crescita eh, dell'occupazione stabile e eh, di quello che è il reddito medio è il pilastro. Eh, su cui si fonda il successo dell'automobile di massa che eh, a sua volta è il pilastro che sostiene il programma eh, autostradale. Il 1954 è l'anno in cui esce sul mercato la Fiat 600, un successo straordinario a un costo che chiameremo oggi sostenibile, circa 20 mensilità di un salario eh, operario e l'anno del primo progetto dell'autostrada del sole. La costruzione vera e propria sarà avviata soltanto due anni dopo, nel, nel 1956, con la formula delle partecipazioni statali, quindi un consorzio di eh, imprese controllate dallo Stato e eh, orientate eh, dalle scelte del governo. Il compito è eh, affidato alla eh, Società Concessioni e Costruzioni austro SPA, sotto legge dell'IRI. Mentre naturalmente le aziende coinvolte, le aziende diciamo, di riferimento sono la Fiat, Pirelli, i Calcementi, eccetera. Il governo quindi compie una scelta decisa eh, in favore della motorizzazione, che segna il vertice dell'investimento pubblico sulle strade a scapito della ferrovia, ed è una politica che durerà almeno fino alla crisi petrolifera del 73, quando l'aumento del prezzo del petrolio da parte dei paesi produttori eh, indurrà questa tragica, traumatica consapevolezza che le risorse energetiche degli procuri non sono illimitate né, eh, diciamo, incondizionate. Amministratore delegato, comunque, della Società Autostrada, è l'ingegnere Fedele Cova, un mediatore pragmatico tra eh, poteri pubblici e imprenditoria privata, che aveva già lavorato per eh, IRI ma anche in realtà un leader molto capace, molto attento non solo alla propaganda, ma anche alla costruzione di un solido eh, consenso culturale intorno alla nuova eh, infrastruttura. E eh, come vediamo qui da queste immagini, Kova riesce a realizzare l'intero tracciato dell'Alto Sole in soli 8 anni, dal 1956 al 1964, per qualcosa come 755 chilometri eh, complessivi riproducendo eh, in modo fedele un modello super moderno e del tutto inedito in Italia che è quello dell'autostrada americana, allora in grandissima espansione sulle lunghe eh, percorrenze. Eh, prima di tutto la costruzione diciamo, procede per tronconi successivi, a partire però dai due estremi, Milano-Parma e Napoli-Capoli, vedete sono i primi due eh, rubricati. E questa è un'intelligente strategia che garantisce l'integrità del tracciato ed evita che la costruzione si areni, come è successo in molti casi, diciamo, la costruzione si areni e si possa arenare lungo il percorso prima di eh, arrivare a Napoli. Ehm, al casello di Firenze Nord, quindi in una posizione baricentrica rispetto a questo che è il primo tracciato dell'alto eh, sole, adesso naturalmente eh, si è sviluppata ulteriormente. Eh, è stata stabilita la sede direzionale e gestionale dell'intera opera e credo che è tuttora lì, è rimasta tuttora lì, è il complesso dove si trova anche la chiesa di, eh, di Felice. Il 4 ottobre del 64, giorno di San Francesco, patrono d'Italia, allora festa nazionale, eh, l'autosole viene inaugurata con una solennità eh, degna di una epopea. un grande evento mediatico al quale partecipano eh, esponenti del governo, alte cariche religiose, viene trasmesso dalla televisione di Stato che per l'epoca è una circostanza abbastanza eccezionale. L'allora presidente del Consiglio Aldo Moro pronuncia un discorso con cui rende esplicito il senso dell'opera e eh, le aspettative su quello che l'opera avrebbe dovuto essere, innanzitutto l'asse portante dello sviluppo economico e poi lo strumento della, della valorizzazione turistica dell'Italia anche in prospettiva europea, e infine la chiave, della, questo è l'elemento più importante che a me interessa, la chiave della modernizzazione del paese e della sua unificazione civile e eh, culturale. Quindi l'antostrada del sole è esplicitamente eh, indicata come il simbolo di un nuovo risorgimento, un risorgimento che comunque per il momento finisce a Napoli e a Napoli si ferma. Anche qui, se, se abbiamo delle situazioni, qualche testimonianza, io purtroppo non ho testimonianze dirette di questa autostrada, perché sono una pessima guida dico accuratamente questi percorsi. No, quello che sicuramente eh, noi ci ricordiamo per i racconti dei, dei nostri genitori è quello che succedeva da Napoli in giù dove era rimasto tutto come ai tempi della guerra e prima, e i racconti di chi era riuscito a entrare nel mondo della motorizzazione a comprare una macchina, erano i racconti di chi comunque si trovava con un mezzo che era diciamo, fuori contesto rispetto a quello che c'era ancora nel sud Italia. Per cui questi viaggi in macchina, anche per coprire delle distanze piccole, erano avventure, perché comunque si percorrevano strade che contemporaneamente erano occupate da tutti i generi, di altri veicoli che potevano passare, c'erano di tutto, e quindi eh, mi ricordo che alcuni eh, dei miei genitori, i miei genitori alcuni dei loro amici mi raccontavano che per arrivare per esempio verso il mare, verso la Calabria o verso la Puglia ci volevano giornate di viaggio cioè ti dovevi fermare a dormire c'era bisogno proprio di organizzarsi e siccome allora si cominciava a viaggiare con le famiglie, con i, i bambini e dormivano in macchina alla notte, era un'avventura non era un trasferimento quindi noi oggi non ce ne rendiamo conto perché, per quanto insomma, la viabilità abbia problemi, quello che c'era allora era, era fuori proprio dalla nostra attuale percezione di come potesse essere particolarmente avventuroso percorrere questi tratti. Quindi, sicuramente fu un cambiamento epocale. Epocale, un cambiamento epocale, sì. Però quello che ho trovato veramente interessante nella, nella sua presentazione è l'attenzione dell'amministrazione delegato anche agli aspetti culturali. Cioè si cerca di fare qualche cosa che non sia semplicemente l'opera pubblica, ma un qualcosa il cui significato vada oltre. E questo ci permette di capire perché poi c'è questa connessione con l'opera dantesca che magari un'opera di oggi non, non prevederebbe, perché questa attenzione verso questo tipo di eh, fruizione anche culturale di certe opere credo che sia andata persa, insomma, o perlomeno è molto meno evidente. E a questo punto eh, viene fuori questa figura particolare che io confesso non conoscevo e che la dottoressa Corazza fa ritornare dall'oblio. Una storia fantastica, se vogliamo, perché la storia di un uomo qualunque, insomma, una persona così, prego dottoressa, ce la racconti. Beh, eh, non era proprio un uomo qualunque, io mi sono fatta questa idea. Comunque <ride> È stato il valore aggiunto, diciamo. Certo, certo, intendevo dal punto di vista di quello che faceva, non era un certo, eh, ma è una storia bellissima la sua comunque che mi è stata raccontata tra l'altro dal fratello che se è in ascolto saluto in modo molto caloroso e per anche tutti. noi li salutiamo e, Certamente. comunque eh, Daniele Sterpos è eh, un mugellano nasce nel 20 quindi è giovane quando Nali si lancia diciamo il progetto eh, dell'autostrada, ha una laurea eh, in storia del risorgimento presa all'università di Firenze. Eh, e insegna materia letteraria nella scuola secondaria, quindi è un giovane insegnante precario e eh, quando si avvia il progetto del Lato sole nel 1956 contatta Fedele Cova e gli propone una collana di studi dedicata alla ricostruzione della storia della viabilità in umana ma soprattutto medievale e eh, premoderna nelle diverse aree che saranno interessate dal, dal percorso autostradale. E Questo progetto convince immediatamente Cova, nasce così, Comunicazioni stradali attraverso i tempi, che è un'opera bellissima in cinque volumi, pubblicata dalla De Agostini per conto della società autostrade, quindi finanziata dalla società eh, autostrade. L'uscita di ciascun volume è progettata per eh, accompagnare la realizzazione del troncone eh, autostradale più o meno corrispondente. Quindi abbiamo eh, uscite in tempi diversi che accompagnano la eh, realizzazione dell'autostrada. In questi lavori eh, Sterpos in realtà si dimostra uno studioso eh, di alto livello e eh, molto originale, lui è storico di formazione, però eh, è in grado di eh, veramente spaziare, molto originale, ha delle eccezionali doti scientifiche, ma soprattutto è un innovatore, anzi un vero pioniere perché contribuisce a fondare in Italia, ma anche nel quadro europeo, un nuovo campo di studi che è quello della storia della viabilità, che oggi è parte essenziale della geografia eh, storica e infonda anche la metodologia specifica, che è una metodologia necessariamente multidisciplinare, basata sull'integrazione tra le fonti storiche, letterarie e archeologiche, la ricerca d'archivio, l'analisi eh, delle immagini territoriali nel tempo, quindi eh, l'esame di eh, miniature, pitture, fotografie, cartografia storica, cartografia contemporanea, eccetera ma soprattutto basata sulla ricerca sul campo, quindi eh, sull'osservazione eh, diretta e sulla conoscenza del territorio. C'è una bella definizione che Sterkos eh, formula eh, relativamente all'estratto di un'unità dello studio, quindi eh, fattori di organizzazione e di antropizzazione del territorio e eh, luoghi privilegiati della interazione tra l'uomo e l'ambiente. Oggi eh, questo studioso è quasi dimenticato, ma eh, sua è veramente una lezione fondamentale che, eh, tra l'altro, è stata valorizzata nel 98 da un convegno che si è tenuto in Palazzo Vecchio a Firenze, al quale hanno partecipato illustri eh, esperti accademici di topografia e di eh, geografia storica come eh, Giovanni Uggeri, Stella Patucci anche Leonardo Rombai e altri che adesso è stato poco eh, citare. Cova, naturalmente, è un dirigente lungimirante e assume immediatamente eh, Sterkos ehm, come. Ehm, direttore dell'ufficio stampa e Pubbliche relazioni della società autostrade, diventa immediatamente un dirigente di eh, alto livello ed è l'artefice della politica culturale della società autostrade e l'animatore della rivista mensile autostrade, che qui vediamo nel numero che ci interessa, che diventa l'organo di promozione ufficiale dell'iniziativa statale per eh, la mobilità. Ecco, l'opera che eh, volevo raccontarvi è appunto luoghi danteschi dalla Milano-Napoli che esce in questo numero che eh, vediamo qui ed è senza dubbio uno dei contributi più originali prodotti in occasione del settecentenario del eh, 65 innanzitutto è la sede stessa nella quale è pubblicato ad essere eccentrica eh, rispetto eh, non solo alle pubblicazioni accademiche ma anche allo stesso ambito letterario perché Autostrade come dice il sottotitolo non so se si è una rivista di tecnica e di informazioni eh, autostradali che si rivolge al pubblico speciale degli utenti dell'autostrada, quindi eh, lontanissima dal dantismo. In Copertina c'è un'immagine di un eh, cantiere, che non è eh, il cantiere, un'immagine che potremmo definire brutalista, la costruzione appunto non dell'autosole ma eh, del poco piasso, cioè la l'odierna A9 che è un ampliamento della Milano Ladi e eh, nella pagina successiva abbiamo eh, la seconda di copertina c'è cioè il sommario con tutti i contributi che eh, fanno parte del eh, numero eh, e che, dai quali emerge una rivista fondamentalmente pragmatica, tecnica, eh, un po' stridente con eh, la celebrazione eh, dantesca, quindi già questo è un fatto che ci eh, colpisce. Andiamo all'immagine successiva. Ecco, altro particolare, la copertina è a colori, l'interno di questa rivista è in bianco eh, e nero. E eh, l'istagio di Sterkos si compone di due parti, eh, il fronte che è okay, questo che vediamo, e eh, un breve testo scritto che occupa le due pagine successive. E, eh, un, e una seconda parte che invece è costituita da un insieme di fotografie di eh, paesaggio che eh, vedremo è la parte forse più importante del contributo. Eh, il testo scritto naturalmente, ecco vedete questa è la seconda, palla, la seconda pagina, guardiamo anche la terza, così, ecco questa è la terza, torniamo al protestizio se è possibile, grazie. Ecco. Il testo scritto appunto si focalizza sulla commedia quale pilastro eh, fondamento dell'unità nazionale attraverso la lingua. Il poema fonda l'unità della lingua, che è il presupposto dell'unità eh, politica, e fin qui, diciamo, nel dantismo di Sterkos non c'è niente di eh, particolarmente nuovo. Però notiamo un dettaglio significativo: le tre eh, illustrazioni che accompagnano eh, queste pagine non sono semplicemente disegni in stile medievale, come ci aspetteremo in fondo in una rivista di eh, consumo. Ma eh, sono delle riproduzioni estremamente fedeli delle tre iniziali abitate e eh, decorate, riccamente decorate, di un importante codice trecentesco laudenziano della eh, commedia, che serve da modello anche per l'impaginazione tipografica, perché vedete il testo ha le colonne, che una colonna mentre invece il codice ne ha due, insomma è una eh, riproduzione, come vedete, eh, fedelissima. Qui abbiamo l'incipit. Eh, perché naturalmente le decorazioni del codice sono soltanto tre, abbiamo soltanto queste tre pagine eh, miniate e corrispondono eh, all'incipit di eh, ciascuna eh, cantica. Naturalmente con questo eh, cosa ci dice eh, Stairpess? Naturalmente vuole presentare eh, al suo lettore la commedia nella sua interezza, nella sua eh, completezza attraverso l'inizio eh, delle tre eh, cantiche. Eh, però diciamo rivela anche eh, un tratto fondamentale della sua metodologia che è il rigore documentario e l'attenzione all'iconografia come aspetto essenziale, fondamentale di ogni discorso storico che è forse il suo lascito più importante. Veniamo alla seconda parte eh, del saggio se eh, per favore andiamo, scorriamo queste tre immagini. Ecco, questa, eh, questa è la prima immagine della seconda parte del saggio che è la più importante per eh, la novità e anche per la densità del progetto comunicativo. Si tratta di 12 bellissime fotografie in bianco e nero di paesaggi italiani che sono menzionati nella commedia e toccati dall'alto sole, fotografati dall'autore dal punto di vista stradale, procedendo da nord a sud, dal Po fino a Monte Cassino, lungo l'autostrada, quindi sono foto fatte da lui. Sterpos quindi propone eh, un viaggio letterario attraverso le geografie della commedia, che è anche un viaggio eh, fisico, eh, paesaggistico, attraverso le geografie della penisola. Oggi finalmente rese vicine e quindi raggiungibili dalla più moderna, grazie alla più moderna tecnologia stradale che è quella dell'autostrada. E quindi, come Dante ha eh, unificato l'Italia attraverso la lingua, così l'Autosole ha unificato l'Italia attraverso la percorribilità del suo territorio. L'immagine che eh, vediamo qui è il po' tra Milano e eh, Piacenza. Vedete che la pagina, adesso non si legge tanto bene perché forse è piccolino, comunque la pagina è eh, organizzata eh, a partire dal testo di Dante, anche se naturalmente la componente di primo piano che abbiamo qui è quella visiva ovviamente. Le terzine dantesche, eh, che sono appunto quelle di interesse geografico, sono riportate eh, in alto alla mia eh, sinistra, circolettate in rosso, e in basso abbiamo l'indicazione dell'area rappresentata e una breve spiegazione, una breve para parafasi del eh, passo dantesco. Ancora più in basso c'è l'indicazione del chilometro dell'autosole dell da dal quale la eh, foto è stata eh, scattata. E a me sembra una novità, veramente, cioè questo, questo insieme, questo progetto comunicativo mi sembra veramente molto particolare. Sterpos, naturalmente, vedremo, ritrae un territorio dove i segni della modernità o non ci sono o sono veramente minimi. È vero che l'Italia degli anni 60 è un paese ancora largamente rurale, però qui dobbiamo. Parla, dobbiamo pensare anche a una interpretazione voluta del eh, territorio. Ecco, non c'è un intento, se vogliamo, idillico o mistificatorio di coprire, di occultare le trasformazioni del presente, ma forse la volontà di eh, ricostruire un paesaggio che potrebbe essere ancora questo, quello che Dante ha visto, un paesaggio premoderno. C'è lo sforzo quindi di eh, valorizzare il paesaggio italiano come un bene culturale assoluto e senza tempo, arricchito dall'eredità letteraria davitesca e rivelato lo sguardo del futuro grazie appunto alla nuova eh, viabilità. La stessa autostrada con le sue eh, strutture supermoderne, avveniristiche, grandiose, i suoi viadotti, eh, i suoi trafori, non viene mai rappresentata, è punto di vista, ma rimane sempre al di fuori dell'incodazione. Andiamo all'immagine eh, successiva, ecco qui eh, sono, naturalmente sono le due pagine aperte eh, della rivista e eh, la prima è il fiume Reno vicino eh, a Bologna, la terzina naturalmente contiene la celeberrima localizzazione topografica di Dante eh, relativa a Bologna tra Savena e Reno ed è il Reno eh, vicino a Bologna, la pagina vedete è organizzata nello stesso modo. L'immagine successiva è quella degli Appennini, Appennini dove non c'è traccia di mano umana. <ride> so, è veramente un paesaggio che potrebbe essere assolutamente quello, eh, quello dantesco, un paesaggio che Dante doveva conoscere molto bene perché l'Appennino viene attraversato eh, più volte in entrambe le direzioni, sia da Firenze sia poi durante eh, il, il periodo eh, dell'esilio. E ehm, Dante dimostra di comprendere perfettamente in più eh, luoghi dell'opera la natura di eh, spartiacque geografico eh, che l'Appennino svolge nella penisola. Infatti, tra eh, le molte menzioni che eh, si possono trovare nella commedia relative appunto all'Appennino, Sterpos sceglie eh, intelligentemente quella più calzante sul piano geografico, tra i due liti d'Italia surgono sassi, cioè i sassi sono la dorsale appenninica tra i due versanti adriatico e eh, tirrenico. Ecco, possiamo dire che eh, in una fase che è ancora iniziale, aurorale, diciamo, dell'era dell'autostrada, Sterpos ripropone il concetto tradizionale della strada creatrice di paesaggio e eh, occasione di esperienza del territorio, quindi in qualche modo strumento di educazione al paesaggio. E eh, non registra quelle che sono le eh, criticità eh, che eh, emergeranno poi con la eh, crescita rapida della rete autostradale, che molte voci già all'epoca segnalavano un impatto ambientale, che eh, spesso è drammatico o impossibile da eh, mitigare in un territorio morfologicamente molto complesso, molto ricco di eh, tracce, ricchissimo di tracce del passato. Per esempio, l'immagine che abbiamo visto prima, il passaggio del Po, eh, sia il passaggio del Po che il valico degli appennini, eh, che sono i punti più difficili, eh, critici, diciamo, della viabilità di italiana di eh, ogni tempo, sono superati dall'autosole attraverso soluzioni... Eh, Accuratissime, innovative, tecnologicamente eh, all'avanguardia, ma pesantissime e irreversibili, diciamo, a eh, livello ambientale. Inoltre ecco, possiamo dire anche da un punto di fare questa osservazione da un punto di vista antropologico, è stato detto che l'autostrada rappresenta uno dei cosiddetti non luoghi della modernità, cioè luogo di alienazione, un mondo a sé eh, standardizzato e eh, assolutamente uniforme, isolato dal paesaggio che è un fondale attraversato a grande velocità. E separato dai centri abitati, nel senso che i caselli sono sempre entrate e uscite sempre fuori eh, dalla città e quindi ehm, di fatto escluso da ogni forma di eh, socialità reale e eh, dalla storia. Andiamo all'immagine eh, successiva. Ecco qui eh, Firenze e Larno a sinistra, a destra, alla mia destra almeno il Prato Magno, luoghi centrali nella eh, commedia e eh, nella biografia eh, dantesca. Eh, la prima foto è probabilmente presa da un punto di osservazione eh, nel paldarno eh, superiore, sul fondale, come vedete sullo sfondo, diciamo, si eh, staglia la cupola del Prunelleschi e eh, il campanile di eh, Giotto, che Dante ovviamente non ha potuto conoscere perché sono stati costruiti eh, successivamente, ma che oggi per noi sono i simboli dell'identità eh, cittadina. Nella immagine successiva, alla mia, alla mia eh, destra, il eh, Pratomagno, che è questa eh, piccola catena eh, montuosa a eh, sud-est di eh, Firenze, che eh, separa il Casentino, cioè il primo corso dell'anno, e eh, il Valdarno eh, Superiore, e che è eh, teatro diciamo, di uno degli. Um, scenari più potenti uh, sul piano paesaggistico uh, dell'intera uh, commedia, cioè la battaglia di Campaldino, alla quale la morte di uh, uno dei uh, condottieri più illustri, uh, che è appunto Bonconte da Montepetro, um, è un'esperienza personale perché come sappiamo Dante stesso uh, partecipò uh, nel 1289 a questa, uh, a questa uh, battaglia. Possiamo andare oltre. All'immagine successiva, ecco, proseguiamo il nostro viaggio appunto sui eh, paesaggi autostradali danteschi e ci troviamo in Val di Chiana, siamo nella Toscana meridionale, che eh, all'epoca di Dante era paludosa e assolutamente malsana a causa del corso eh, lento, stagnante del fiume eh, Chiana, che però ha subito eh, degli interventi di bonifica radicale, eh, in età moderna prolungati eh, nel tempo e che eh, hanno diciamo normalizzato il paesaggio infatti vedete qui un paesaggio, un paesaggio lontanissimo dalla eh, palude però ecco eh, nella terzina che viene qui eh, riportata Dante cita Valdichiana, Maremma e Sardegna come i luoghi più malsani e malarici dell'Italia per illustrare appunto la pena dei eh, falsari che sono infestati da eh, ogni sorta di eh, malattie eh, L'immagine successiva, invece, rappresenta il monte eh, Soratte. Che eh, è, eh, siamo già eh, Lazio, provincia di Roma, luogo dell'eremitaggio di Papa Silvestro, che è il beneficiario della dell'adorazione di Costantino, per questo motivo Dante eh, cita eh, questo luogo, all'origine appunto del potere temporale, l'esecrato potere temporale della Chiesa, secondo una leggenda medievale che Dante mostra di eh, avvalorare. È un monte basso, diciamo, non raggiunge forse 700 eh, metri, però... Eh, si staglia isolato nella pianura del Tevere, quindi eh, ha un aspetto, diciamo, imponente. Ecco, dopo Firenze, eh, in realtà, eh, sì, l'autostrada del Sole prosegue eh, verso sud, quindi eh, attraverso eh, la Val di Chiana e eh, la Val Tiberina, però eh, manca Arezzo, che eh, effettivamente è una stazione della... Eh, autostrada del sole ed è una città eh, assolutamente dantesca nel senso che nante senz'altro la, eh, la conosceva la cita più volte eh, nella commedia e questo perché questa esclusione perché in realtà il percorso aveva suscitato polemiche eh, feroci eh, il percorso appunto il tracciamento dell'autostrada del sole aveva suscitato delle eh, Un'ondata enorme di eh, polemiche da parte delle località escluse del, dal passaggio eh, autostradale e soprattutto in questa parte dell'Italia, Siena e eh, Perugia, che ehm, sono eh, storicamente centri primari della eh, viabilità eh, della penisola. Altre città che invece erano state incluse nel, nel passaggio dell'autostrada come Modena, Bologna o Firenze avevano anch'esse protestato per motivi eh, opposti perché eh, temevano evidentemente gli effetti negativi del traffico sul piano eh, territoriale, paesaggistico o anche economico. E eh, Fanfani, che all'epoca era un importante uomo di eh, governo, dichiarò che eh, tutti i telegrammi di eh, protesta eh, ricevuti avrebbero potuto risanare il bilancio delle poste, cosa che eh, peraltro non avvenne. E eh, in questo clima diciamo di controversie la memoria dantesca diventa un elemento di pacificazione, un simbolo di unità territoriale nella quale eh, riconoscersi. Eh, andiamo eh, oltre ancora all'immagine eh, successiva. Ecco qui siamo arrivati eh, a Roma. Ecco, fra le immagini, tutte le varie immagini dantesche eh, di Roma che eh, potevano essere eh, prese, potevano essere, come dire, lette nella commedia, da Serpos non sceglie eh, la città simbolo eh, dell'impero ma la sede del Vaticano e eh, delle tombe dei martiri e, e qui eh, si capisce, siamo in piena età eh, democristiana, quindi Forse è un portato anche del eh, periodo. Ecco, la foto è scattata nel punto in cui l'autosole si immette da nord nel eh, grande raccordo eh, anulare che eh, circonda la città, che era già parzialmente eh, realizzato. Qui siamo all'altezza della eh, salaria e sullo sfondo, voi potete vedere si, si vede la cupola di eh, San Pietro. Naturalmente, è un paesaggio total... che mi colpisce perché è totalmente inedificato. Non credo che oggi Roma. Eh, dall'aggancio eh, del eh, gra alla salaria possa essere vista con questa eh, nitidezza, con questa libertà. Ecco poi, eh, vedete ho evidenziato il, il, il punto di eh, congiunzione, quindi il punto di vista dell'immagine nella eh, immagine successiva che è la carta della città metropolitana di eh, Roma dove si vede bene il percorso che viene eh, da nord e il punto di immissione nel eh, gra. Mentre invece la eh, bretella che da fiano romano va verso Napoli eh, è stata costruita successivamente, quindi fa parte eh, degli adattamenti successivi appunto del, eh, del tracciato. Andiamo all'immagine eh, successiva. Ecco, qui siamo ad Anagni e a eh, Ceprano, quindi eh, zona Lazio eh, meridionale, o meglio frusinate. Ecco Dante eh, nomina questi luoghi in relazione a due episodi della storia recente naturalmente della sua storia ehm, la cattura di eh, Bonifacio VIII nel feudo capale di, An di Anagni, lo schiaffo di eh, Anagni, eh, siamo nel 1303 e eh, la battaglia di Benevento del 1266 evocata eh, a proposito appunto di eh, Ceprano una data epocale che segna la sconfitta e la morte di Manfredi e quindi il crollo della potenza sleva nel regno del Mezzogiorno. Siamo oltre eh, Roma e quindi sono territori che Dante, mh, di cui non abbiamo nessun segno, di, nessun indizio di conoscenza da parte di Dante. Dante probabilmente non ha visto queste topografie, non c'è mai eh, stato. Diciamo solo che eh, la costruzione dell'autostrada da eh, Roma a Napoli eh, qui in questi territori non suscitò all'epoca nessuna controversia perché erano zone molto depresse che eh, vedevano nella costruzione dell'autostrada il, il possibile volano di eh, so, uno sviluppo economico, unitamente poi ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. Andiamo all'immagine successiva. Ecco Monte Cassino, siamo ancora nel eh, Lazio meridionale e eh, Dante evoca la grande abbazia di eh, Monte Cassino per bocca del suo fondatore San Benedetto, vero gigante eh, spirituale che Dante incontra nel cielo di eh, Saturno degli spiriti eh, contemplanti. Ecco, Monte Cassino è l'ultima tappa delle eh, geografie dantesche lungo l'autosole, il luogo diciamo, più a sud che possiamo eh, citare in relazione eh, all'infrastruttura, perché poi eh, il territorio successivo fino a Napoli rimane estraneo eh, alla Divina Commedia. Napoli non c'è nella, nella Commedia e quindi necessariamente bisognerebbe fermarci qui. Invece eh, Stepos risale lungo la penisola, lo vediamo nell'immagine successiva, Risale appunto eh, all'Umbria, a eh, Orvieto, e eh, Orvieto, naturalmente, eh, ecco di Orvieto qui non è proprio la cosa interessante: è che non è proposta un'immagine intera del paesaggio, è soltanto, proposta soltanto la parte superiore dello skyline, diciamo, eh, cittadino. Quindi si vede o non si vede, potrebbe essere eh, qualsiasi eh, cosa. Come mai Orvieto? Perché eh, è una città tradizionalmente eh, dantesca, seppure in forma eh, indiretta, grazie agli affreschi che, eh, di ispirazione dantesca, cioè gli affreschi che eh, Luca Signorelli ha realizzato nella cappella di San Brizio del eh, Duomo di eh, Orvieto, siamo tra eh, gli ultimi anni del 400 e eh, i primi anni del eh, 500. Il ciclo del Giudizio Universale, il famosissimo ritratto di Dante e alcune scene dal Purgatorio della Commedia in tondi eh, monocromi. Una eh, delle quali, eh, tratta dal canto VII, è qui eh, utilizzata, è qui posta da Sternus con grande evidenza al centro della pagina. Le immagini aeree eh, sono, eh, le ho allegate diciamo per. Eh, espandere la visuale, ma sono eh, esattamente, per, sono fotografie prese esattamente dallo stesso punto di vista di Sterpos, soltanto a una eh, distanza e a un'altezza eh, sull'orizzonte, diciamo, più elevata. Ecco, eh, andiamo alla pagina conclusiva eh, del saggio, del saggio, del, del PowerPoint, e ehm, e qui si vede che cosa Sterpos ci vuole fare vedere a Orvieto, non un paesaggio, ma un'opera d'arte, non eh, un territorio, ma eh, una città. La pagina conclusiva, con quel tondo e con la didascalia che magari non abbiamo il tempo di eh, leggere, celebra eh, l'autosole come eh, strumento di eh, valorizzazione non solo del paesaggio italiano, ma anche delle città d'arte, con tutta la loro ricchezza artistica e monumentale. E quindi da un lato è sicuramente un invito alla eh, frequentazione turistica a volano per eh, l'economia in un contesto peraltro in cui eh, la minaccia dell'overtourism non è ancora, eh, come dire, ancora lontano, quantomeno non così presente, dall'altro... E anche la messa in evidenza mh, di un elemento eh, che potremmo definire davvero unitario e eh, identitario, caratteristico della realtà italiana nel contesto europeo, e cioè l'intreccio strettissimo di eh, paesaggio, urbanizzazione, urbanizzazione, patrimonio memoriale, che qui viene celebrato nel segno di Dante. E qui il saggio, su queste bellissime immagini, eh, concludo eh, la mia analisi e vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo la dottoressa Corazza per questa bellissima ricostruzione. Questa, mi riferisco poi alla parte finale, diciamo, dell'opera di Sterpos, che eh, secondo me si impone perché oggi tutto questo forse sarebbe impensabile cioè se penso a tutta la struttura della storia cioè lui giovanissimo che riceve direttamente questa investitura dal amministratore delegato forse non, non sarebbe mai riuscito in tempi più recenti nemmeno ad avvicinarsi all'amministratore <ride> delegato immediatamente diventa una, una figura apicale per quello che riguarda i rapporti con l'esterno e poi non teme queste contaminazioni, cioè non si pone nell'ottica dello studioso e dice io ho bisogno di un certo tipo di rivista, di un certo tipo di... no, è un assoluto innovatore, utilizza la fotografia come eh, la, la, la parte, diciamo, tutto il contesto che organizza e quindi è qualcosa che dovrebbe ancora oggi servire da esempio, insomma, è come dovrebbe essere uno studioso vero, insomma, un innovatore innanzitutto. E Quindi vorrei ringraziare la dottoressa perché a un tempo ci ha fatto uh, parlare di Dante e capire qualcosa dell'importanza della geografia uh, nell'opera nell di Dante, ma ci ha fatto anche apprezzare dei moderni studiosi e ci ha fatto ricordare che anche in Italia ci sono stati degli iniziatori. Persone che hanno lanciato nuove discipline in qualche modo, come è stato nel caso di Daniele Sterpos, che forse non a caso non è ricordato perché appunto non è un accademico propriamente detto e quindi è stato rapidamente, cioè avere il coraggio di, di dire, vabbè, io stampo, cioè produco questo lavoro fantastico, no? non mi faccio nessun problema di mandarlo su autostrade, cioè su una rivista che magari altri avrebbero considerato come qualcosa di assolutamente improponibile, insomma, è degno di ammirazione oggi come allora. Sicuramente. È una lezione metodologica, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Va bene, siamo Qualcosa nei tempi. Qualche, ecco l'unica cosa che posso aggiungere se abbiamo qualche momento è che sì. in realtà eh, Serpos non, eh, non è stato solo appunto una figura appunto, articale, un dirigente esperto di eh, comunicazione ma ha continuato anche in un lavoro eh, di ricerca eh, sul territorio la sua è una produzione abbastanza consistente, oggi quasi del tutto eh, dimenticata. Tra l'altro eh, questa collana di pubblicazioni eh, stradali attraverso i tempi, eh, che io ho potuto vedere perché ce n'è una copia più parziale nella biblioteca Mar marciana, mm -hmm. in realtà eh, ce ne sono pochissime copie in giro per l'Italia, è un testo completamente dimenticato, anche perché purtroppo... Ehm, c'è stata anche una disavventura, eh, popie, molte coppie stoccate in un magazzino della eh, società autostrade a Calpi di Senza, vicino al centro eh, dirigenziale, eh, hanno subito un incendio e quindi sono andate distrutte. Eh, quindi questo purtroppo <ride> ha un po' limitato <ride> la diffusione fisica appunto, di questo eh, testo che invece consiglio a e, e forse ci dovremmo impegnare per capire se è possibile avere a disposizione altre copie e favorirne una nuova diffusione perché è veramente meritevole di essere conosciuto un... che io ho imparato diciamo eh, da lui ecco quello che trovo eh, sul insegnamento più grande è eh, a parte il rigore metodologico perché era, era un grande eh, frequentatore di archivi quindi non è eh, come dire che, cioè, è uno studioso rigorosissimo, che mescola però eh, fonti eh, completamente diverse, assolutamente eterogenee, Con la sua ricostruzione eh, della strada storica, lui si concentra soprattutto non tanto sul momento romano, che è anche molto più studiato, ma eh, sul periodo medievale e, e moderno, è una ricostruzione che prevede una ricerca iconografica accuratissima che mi ha svolto sempre in prima persona, una cosa che adesso è molto rara. Sarebbe impensabile. Sì. Va bene. Io ringrazio ancora una volta moltissimo la dottoressa Corazza per sì, questa bellissima questo bellissimo talk su questo argomento così affascinante e noi come società dei naturalisti prendiamo l'impegno di cercare di capire se ci siano delle copie complete dell'opera di Sterpos in ambito napoletano credo di sì e comunque eh, lo ci terremo su, aggiornati su questo e sugli ulteriori sviluppi degli studi della dottoressa Corazza grazie ancora e grazie a tutti quelli che hanno partecipato a, questa, uh, a questo incontro Yeah. Buona serata. Arrivederci.